Voi, che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nudrivo il core, in sul mio primo giovenile errore quando era in parte altruomo da quel chi sono, del vario stile in ch'io piango e ragiono fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono. Ma ben vendeggio orsi come al popolo tutto favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo me mi vergogno. E del mio vaneggiare vergogna è il frutto il pentersi, e il conoscere chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. Voi, che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri un Dio nudriva il cuore,